In questo video proviamo a tradurre un diagramma di flusso creato con Flowgorithm a tradurlo eh, in Python eh, in modo automatico tramite questo pulsante. Allora, eh, diamo un'occhiata un attimo a cosa fa questo algoritmo. Eh, prende due numeri in ingresso, A e B, calcola la media aritmetica e la comunica la comunica eh, in una frase che dice la media aritmetica di A e B è il valore della media quindi una frase eh, che concatena insieme eh, caratteri alfabetici, quindi frasi, parole con eh, le due eh, le tre variabili in gioco, A, B e media controlliamo velocemente che questo algoritmo funzioni quindi ehm, eseguiamo nella console di Flogorytm, inseriamo il primo numero 38, il secondo numero 82 e la media aritmetica è 60. ok? Allora, vediamo come tradurlo. Clicchiamo su questo pulsante, l'ultimo a destra sulla barra dei comandi, si apre questa finestra e vediamo che questa è la traduzione in codice che Flogoritm fa in automatico il linguaggio però qua c'è scritto che è javascript come faccio a trovare python? apro la tendina e vedo che tra tutti i linguaggi di programmazione che ho a disposizione c'è anche python ecco qui la traduzione di questo algoritmo in python eh, vedete che riprende i colori del diagramma di flusso quindi le istruzioni verdi sono quelle di output quelle blu, quelle di input eh, l'istruzione di assegnazione di un valore a una variabile è gialla vediamo che l'istruzione di output si traduce con print vediamo che mh, al contrario di quello che avviene in flogoritmo e in alcuni linguaggi di programmazione dove è obbligatorio dichiarare il tipo di variabile che viene utilizzata tutte le variabili devono essere dichiarate prima specificando di che tipo sono prima che vengano utilizzate all'interno dell'algoritmo mentre Python questo non lo richiede Vediamo però che eh, nelle due istruzioni di input ehm, le due istruzioni di input sono state inserite come parametri di una funzione che si chiama float. Questa funzione cosa fa? Converte quello che le viene passato come parametro, ehm, converte in numero eh, reale. Quindi i due input qua sono segnalati appunto come numeri reali. L'altra differenza che notiamo è che eh, l'operatore di concatenazione che utilizziamo nell'ultima istruzione in Flogorhythm eh, ha come simbolo la e commerciale mentre eh, in python è eh, tradotto con il, con il simbolo più quindi la concatenazione in python si indica con lo stesso simbolo eh, che si utilizza per l'addizione numerica Ok, allora, eh, se volessi andare a controllare, a vedere se questo codice funziona, potrei pensare di eh, eseguire il programma cliccando su Run. In realtà, però, se vado a cliccare su Run, qua, eh, quello che succede è che mh, questo algoritmo verrà eseguito esattamente come è stato eseguito prima, quando ho cliccato su Run nella finestra principale di flogorithm cioè sono sempre dentro la console di flogorithm quindi succederà esattamente quello che è successo prima se voglio invece davvero testare la validità di questo codice eh, cosa faccio lo copio e vado a inserirlo e a farlo girare diciamo nella shell interattiva proprio di python quindi andiamo ad aprire la shell di python eccola qui eh, vado ad aprire aspettate che riapro le finestre di flogorith perché mi servono ok vado ad aprire un nuovo file editor di testo di python per incollare il codice che ho copiato da flogorith mi chiederà se adesso clicco su run mi chiederà di salvarlo prima quindi vado subito a salvarlo lo salviamo qua lo chiamiamo media salva e adesso andiamo a eseguirlo ok allora andiamo a eseguirlo mi dice spostiamo un po di finestre allora inserisci il primo numero 23 inserisci il secondo numero 81 ed ecco che però inserito il secondo numero mi dà mi segnala un errore, mi dice che sulla linea 7, che è questa, quindi è l'ultima linea, quella di output, l'istruzione di output, c'è un errore perché mm, eh, si possono concatenare soltanto stringhe e non float, quindi numeri reali, numeri con stringhe. Ok, quindi non gli va bene che io abbia concatenato insieme variabili di tipo diverso, stringhe con numeri. Allora cosa facciamo? Andiamo ad aggiustarla. Per aggiustarla ho due modi. Il primo modo è quello di eh, convertire in stringhe queste tre variabili in modo tale che la, conca la concatenazione avvenga solo eh, tra stringhe. Utilizzo eh, la funzione str che esattamente come abbiamo visto prima, come la funzione float converte tutto in numero reale, la funzione str converte tutto in stringa. Quindi il valore della variabile A verrà convertito in, nel corrispettivo carattere alfanumerico. Il carattere sarà numerico, visto che sono dei numeri. Ctrl V, allora... Mettiamo tra parentesi anche media chiudiamo l'ultima parentesi ok, adesso torniamo a eseguire il programma run, mi chiede di salvarlo perché l'ho modificato ok, inserisci il primo numero 39, inserisci il secondo numero 78 ed ecco che la funzione eh, che l'algoritmo la, il codice funziona perfettamente un altro modo invece se non voglio eh, convertire queste tre variabili in stringhe posso fare in questo modo eh, l'ho scritto qui posso scrivere eh, la frase eh, che, mh, senza eh, concatenazione semplicemente così la media aritmetica di A e B è media vedete che però tutte e tre le variabili le ho scritte tra parentesi graffe quindi adesso vado a copiare questo lo sostituiamo a questo. Ok. Qui devo chiudere le virgolette, quindi praticamente l'output consiste in un'unica stringa, dove però le tre variabili le ho inserite tra parentesi graffe e prima delle virgolette scrivo una F. Eh, questa F sta a indicare, indica Python, insomma, che deve... Ehm, è una formattazione avanzata diciamo eh, che evita il problema che abbiamo visto prima che non voleva concatenare più variabili di tipo diverso quindi vado ancora a eseguire salvo scrivo due numeri ed ecco che funziona tutto ok Mm, vedremo poi in altri video come eh, FlowRead traduce eh, i cicli come while, for eccetera e le istruzioni di controllo if.